Ben trovato amico umano, superstar, sei nel mio sito, in particolar modo nella sezione h 2 h Human to Human, la bella vita. Qui ci parliamo da essere umano ad essere umano. Ti prego se non hai guardato il video introduttivo di questa eh, serie, filone, il mio blog, post e articoli, guardalo perché secondo me è importante. Qui siamo già nel primo video dove ti parlerò del primo grande gioiello. Hm? Però fammi tornare giusto minima parte eh, al video introduttivo, dove ti parlavo di questa mia concezione dell'umanità del XXI secolo che può essere virtuale, tecnologica, virtuosa, la bella vita, e progettuale, la transizione costante. Ti dicevo anche che ho sviluppato una disciplina negli ultimi anni che ho chiamato Metabletica Integrale, due parolacce. Allora, innanzitutto per onestà intellettuale come io amo sempre fare, Metabletica non è un mio termine, ma è stato coniato da Van Der Berg, uno studioso grandissimo, un fenomenologo, che negli anni 60 circa scrisse proprio questo libro, Metabletica, la natura cangiante dell'uomo, e nella psicologia introdusse tutta una serie di nuove categorie per concepire proprio noi umani come esseri di transizione, ok? E... Poi non se ne è fatto tantissimo, io la sto riprendendo e la sto proponendo con quell'altro aggettivo importante, integrale. Per chi mi conosce sa che ho sviluppato tutto un modello di metabletica dei livelli, della crescita verticale. Qua stai vedendo la metabletica delle virtù, è come il carburante per fare un percorso di transizione. Ma detto questo, andiamo alla prima metafora con cui possiamo indicare questa eh, caratteristica dell'uomo, dell'essere dell essere umano deve essere di transizione e poi il primo gioiello. La prima metafora è la trasformazione e l'icona massima di questa trasformazione è la farfalla.